Insieme in questa canotta, come avete visto nelle foto di presentazione, dal nome che ho scelto Babydoll proprio perché ha una forma che mi ricorda molto quella dei babydoll. È una richiesta del mio gruppo Facebook, quindi di nuovo vi propongo un progetto richiesto da un'iscritta al mio gruppo. Giusti, che saluto! Un progetto preso online da Pinterest, e quindi uno schema gratuito trovato online che vi lascerò anche nel video tutorial. E su YouTube, visto che sono già stati pubblicati altri tutorial di questo progetto, eh, sicuramente in italiano. Dall'angolo di Chris che saluto, comunque è uno schema non personale, ma è uno schema preso eh, online. Io ho seguito lo schema passo passo, tranne per la prima parte del progetto. Nella prima parte dello schema, qua è prevista una lavorazione di queste spalline di una misura un pochino più corta rispetto a quella che sono andata a lavorare io, ma questo perché? Perché mi piaceva avere qua uno sbraccio molto molto più ampio in modo da poterlo portare o con un costume al di sotto o comunque con una canotta a contrasto quindi ho preferito fare questo tipo di lavorazione abbassare eh, l'unione dello scalfo in modo da avere al punto vita un'aderenza un pochino maggiore quindi eh, una, più, una linearità maggiore fino al fianco e poi dal fianco in giù come vedete la lavorazione va sempre ad aumentare quindi questo è un progetto che si lavora sempre a crescere, non si può fare una diminuzione, un po' come la blusa primavera, ecco che in diverse di voi mi hanno chiesto, posso aumentare meno il lavoro? Bene, no, perché um, questo è uno schema che prevede, se replicate i motivi come li ho lavorati io, sempre degli aumenti, quindi vedete che al centro va sempre ad aumentare. Si può lavorare anche un pochino più lunga e trasformarla, perché no? In un copricostume, una lavorazione un pochino diversa perché partiremo, dalla spallina chiamiamolo bottom up anche se eh, lavoreremo separato davanti e dietro e poi cominceremo a lavorare a circonferenza nel momento in cui andremo ad unire qua sotto al braccio per lavorare uno scalfo un pochino più ampio di questo qua che ho lavorato io sarà sufficiente lavorare meno motivi semplicissimi che adesso vi mostrerò per le spalline e andare poi a proseguire nel modo in cui è spiegato nel tutorial passo passo quindi se volete una mm, canotta meno sbracciata, quindi per esempio una cosa del genere con uno sbraccio un pochino più piccolo, è sufficiente ridurre il giro di, eh, di motivi lavorati per le spalline. Eh, per quanto riguarda le altre taglie, vi consiglio di cambiare l'uncinetto, io ho utilizzato un 3 mm, potete utilizzare un uncinetto di mezza misura o una misura più grande per andare un pochino ad aumentare, ma eh, le catenelle qua di unione delle spalline, come sono riportate sul schema, sono quelle che io ho lavorato, quindi per fare una taglia più grande sarà necessario cambiare un cinetto, quindi passare subito direttamente a una misura più ampia in modo da avere anche poi un risultato finale più grande. Io ho lavorato una taglia small, ma comunque come vedete c'è un progetto davvero molto morbido, non è assolutamente aderente, cade eh, benissimo. Il filato che ho scelto è il filato Basic Cotton della merceria Un Filo di Passione, lo trovate esclusivamente al link Passione.it. Nella tonalità, a mio avviso, veramente perfetta per l'estate questo marrone cioccolato che mi piaceva tantissimo per questo progetto bene io se vi piace vi lascio subito alla presentazione del filato ai materiali e al tutorial passo passo e vi rinnovo l'invito a seguirmi sul mio canale per il prossimo video e anche nel mio gruppo Facebook se vi fa piacere per condividere i lavori terminati ma anche per scoprire le prossime novità io vi mando un bacio grande ciao a tutti a presto per questa blusa utilizzeremo il filato Basic Cotton esclusivo della merceria, un filo di passione, lo trovate solamente su questo sito al link che vi lascerò nelle info box di questo tutorial, un 100% cotone perlato, vedete? Questa è la tonalità che ho scelto, il colore corrisponde al numero 007, è una tonalità marrone chiaro, quasi cioccolato, è veramente molto bello, soprattutto è un filato molto perlato, gomitolini da 50 grammi, una resa di 125 m. gli uncinetti consigliati da 2,5 a 3,5 mm. In realtà si può lavorare anche con il 4 mm perché ha uno spessore abbastanza ritorto, adatto anche per un uncinetto più grande. Io ho a disposizione 250 grammi di filato, realizzerò una taglia small e lavorerò il mio progetto con il 3 mm. Per realizzare taglie più grandi vi consiglio di seguire lo schema che adesso vi andrò a presentare e lavorare eventualmente per una media con un 3,5 per una large con un 4 mm, rimanendo sempre sullo stesso numero di maglie di cui eh, con cui lavoreremo il nostro progetto? Avremo bisogno di qualche marca appunto, per segnare le ripetizioni del nostro lavoro, un metro e le forbici per tagliare il filo. Cominciamo. Ecco l'avvio del nostro lavoro quello che adesso vi mostrerò è quello che dovrete andare poi a ripetere per la seconda volta dove in questo punto qua noi arriveremo ad unire a circonferenza questa parte più quella che lavoreremo adesso insieme e continueremo il lavoro a circonferenza unita quindi si parte dalle spalline si arriva a questo punto qua adesso vi dico quanti giri dovete lavorare e poi andremo a tagliare il filo su un lato continueremo con un motivo su quest'altro lato e ci agganceremo con delle catenelle per agganciare le due spalline che saranno poi eh, sulla parte della nostra spalla. Quindi dobbiamo iniziare il lavoro realizzando queste due striscioline. Adesso vi mostro in che modo. Che poi andremo subito ad unire. Lavoreremo fino allo scalfo e poi continueremo a lavorare a circonferenza. Quindi la prima cosa da fare è prendere il filo, l'uncinetto della misura adatta. Alla vostra lavorazione quindi vi ripeto per aumentare la taglia è sufficiente cambiare uncinetto passare a un 3,5 o a un 4 mm lavoriamo un cappietto e andiamo a montare su 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 lavorata la sesta catenella aumentiamo di 2 catenelle che con l'ultima montata corrispondono all'altezza di una maglia alta prendiamo il filo nella quarta catenella dall'uncinetto quindi 1 2 3 nella quarta una maglia alta e una maglia alta dentro ad ogni maglia di base quindi 6 maglie alte 3 4 5 nell'ultima catenella di base 6 voltiamo il lavoro una maglia bassa nell'ultima maglia alta più 2 catenelle abbiamo realizzato una maglia alta prendiamo il filo saltiamo una maglia di base nella maglia alta seguente entriamo e lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto una catenella di separazione prendiamo il filo nella maglia alta successiva quindi nella quarta dall'inizio del giro entriamo e lavoriamo altre due maglie alte una e due prendiamo il filo saltiamo una maglia alta nella prima quindi l'ultima che troviamo una maglia alta adesso voltiamo il lavoro nella maglia alta sottostante lavoriamo un punto basso e 2 catenelle così realizziamo una maglia alta prendiamo il filo al centro delle due maglie alte dove abbiamo la catenella lavoriamo due maglie alte nello stesso punto una due, una catenella nello stesso punto rientriamo di nuovo altre due maglie alte una e due prendiamo il filo sulla maglia alta iniziale, quindi saltiamo il gruppo di due maglie alte, sulla maglia alta iniziale una maglia alta. Voltiamo il lavoro e ripetiamo punto basso e 2 catenelle, 1 e 2. Prendiamo il filo nella V, ripetiamo due maglie alte, una 2 una catenella nello stesso punto due maglie alte. una. <coughs> e 2 prendiamo il filo sulla maglia alta una maglia alta portiamo il lavoro e ripetiamo punto basso 2 catenelle prendiamo il filo nella v maglia alta maglia alta catenella nello stesso punto maglia alta e maglia alta terminiamo con una maglia alta sopra la maglia alta Quindi è tutta una ripetizione questa è la parte che sarà sulla spalla andiamo a sviluppare 11 volte il motivo quindi a parte il giro di maglie alte abbiamo lavorato 1 2 3 4 continuiamo fino a raggiungere l'undicesimo motivo a quel punto un nodino e tagliate il filo prendete di nuovo uh, filo e uncinetto e ricominciate con 6 maglie alte e ripetete un'altra strisciolina di 11 volte il motivo Arrivata all'undicesima volta andremo ad unire subito una strisciolina all'altra, quindi ripetete 11 volte, tagliate il filo e ripetete un'altra identica, sulla seconda non, non tagliate il filo. Lavorate le nostre due striscioline da 11 volte il motivo, su una abbiamo sganciato il filo, la seconda vi ho detto di non sganciare il filo, adesso andremo a fare un altro punto e le delle catenelle per agganciarci su quest'altra parte, quindi voltiamo par questa parte qua. Lavoriamo la maglia alta prendiamo il filo nella V normalmente lavoriamo maglia alta maglia alta un punto in più, catenella e due maglie alte nello stesso punto, una e due, una maglia alta sopra alla maglia alta adesso lavoriamo 23 catenelle: una due tre quattro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, che è quella centrale. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 catenelle. Prendiamo l'altra strisciolina del lavoro. Prendiamo il filo. Siamo qua queste sono le nostre due striscioline prendiamo l'altra strisciolina teniamo il, la catena ben dritta prendiamo il filo dentro alla prima maglia alta della strisciolina entriamo e lavoriamo una maglia alta quindi proprio dentro alla maglia alta Una maglia alta prendiamo il filo nella v2 maglie alte una 2 una catenella nello stesso punto 2 maglie alte una 2 una maglia alta sopra all'ultima maglia alta ok abbiamo unito le nostre due striscioline adesso lavoreremo eh, fino a raggiungere gli scalfi quindi il numero di giri che adesso andremo a lavorare li termineremo sgancerete il filo e andrà ripetuto un'altra volta ma agganciandoci alla spalla e ve lo mostrerò successivamente quindi adesso questo che andremo a lavorare andrà ripetuto poi anche per la parte posteriore arrivata alla fine ci agganceremo per gli scalfi e lavoreremo a circonferenza lavoriamo adesso il motivo che andrà ripetuto anche poi per l'altro lato l'altro lato lo vedremo insieme come agganciarlo agganceremo lavoreremo le stesse spalline ma agganciate direttamente al giro di maglia bassa, da maglia alta iniziale senza dover fare cuciture sulla spalla e si lavora tutto allo stesso modo adesso io vi accompagnerò per 12 giri da questo punto qua dopodiché eh, dovrà, dovrete ripetere nel modo in cui vi mostrerò gli stessi 12 giri con le striscioline allo stesso modo per l'altro lato cominciamo adesso teniamo ben dritto il nostro lavoro senza far ritorgere la catena voltiamo il lavoro in questo modo e adesso andremo a lavorare il motivo su queste catenelle qua allora i primi punti ve li mostro chiaramente si lavoreranno sempre alla stessa maniera fino alla fine del nostro lavoro cambierà solamente la parte centrale da dove siamo lavoriamo la prima maglia alta e il punto V, quindi maglia alta 2 catenelle nella v 2 maglie alte una 2 1 catenella Nello stesso punto di nuovo due maglie alte, una e due. Prendiamo il filo nella maglia alta, qua abbiamo l'inizio delle nostre catenelle, nella maglia alta lavoriamo una maglia alta. Non nella prima catenella ma proprio nella maglia alta. Ok. Adesso lavoriamo sulle catenelle catenelle ben dritte sul dritto del lavoro. Adesso lavoriamo 3 catenelle 1-2-3. Prendiamo il filo, lavoreremo una mezza maglia alta nelle catenelle di base. Quindi lavoro ben dritto. Mi raccomando a non far torgere la catena. Quindi le maglie ben dritte in questo modo le stiamo lavorando sul dietro della catena, prendiamo il filo. E saltiamo su base 3 catenelle 1 2 3 nella quarta una mezza maglia alta 3 catenelle 1 2 3 prendiamo il filo ok regolo la luce almeno ecco ok, adesso si vede un po meglio prendiamo il filo saltiamo su base una e due catenelle nella terza una maglia alta prendiamo il filo saltiamo saltiamo una catenella nella successiva entriamo e lavoriamo due maglie alte una e due una catenella prendiamo il filo nella catenella seguente quindi non nella stessa in quella successiva due maglie alte una e due prendiamo il filo di nuovo saltiamo una maglia di base nella successiva entriamo e lavoriamo una maglia alta una catenella e nello stesso punto di nuovo una maglia alta prendiamo il filo e adesso ripetiamo su quest'altro lato saltiamo una maglia nella successiva entriamo e lavoriamo una maglia alta nello stesso punto la seconda maglia alta una catenella nella catenella seguente, quindi saltiamo nella maglia successiva due maglie alte. una nello stesso punto 2 Stiamo ripetendo quello che abbiamo fatto su questo lato qua. Prendiamo il filo saltiamo una maglia di base nella se seconda, quindi nella successiva una maglia alta. 3 catenelle 1 2 3 saltiamo una e due maglie di base nella terza una mezza maglia alta 3 catenelle 1 2 3 sotto abbiamo libere 1 2 3 e nella quarta abbiamo la maglia alta quindi prendiamo il filo nella maglia alta una maglia alta scusate, l'ho preso malissimo ok. Prendiamo il filo nella V, due maglie alte, una due, una catenella nello stesso punto. Due maglie alte una due, terminiamo con una maglia alta sopra alla maglia alta. Abbiamo unito lavorando il primo giro del motivo, le nostre due striscioline. Adesso voltiamo il lavoro, ci voltiamo. cominciamo il secondo giro del motivo allora il primo punto si lavora sempre allo stesso modo quindi maglia alta nella maglia alta 2 catenelle prendiamo il filo nella v un punto V, e questo lo lavoreremo sempre allo stesso modo dall'inizio alla fine del lavoro una catenella e due maglie alte quindi io questi punti qua li salterò nei giri successivi altrimenti mi diventa lunghissimo il tutorial queste si lavorano sempre così maglia alta punto v maglia alta sopra la maglia alta qua abbiamo le 3 catenelle con il punto con la mezza maglia alta 1 2 3 catenelle nel primo archetto di 3 catenelle entriamo e lavoriamo un punto basso 1 2 3 catenelle nel secondo archetto un punto basso 1 2 catenelle prendiamo il filo qua abbiamo le due maglie alte la catenella le due maglie alte dentro alle due maglie alte lavoriamo due maglie alte cioè ne dentro la catenella due maglie alte una catenella e nello stesso punto 2 maglie alte lavoriamo un altro punto v adesso abbiamo le due maglie alte successive del punto v una maglia alta una catenella una maglia alta sulla prima maglia alta, quindi dopo saltiamo queste due maglie alte sulla maglia successiva, che è quella centrale, lavoriamo maglia alta, una catenella, nella catenella di separazione una maglia alta, una catenella, una maglia alta sulla maglia alta seguente. Adesso ripetiamo il punto V, saltiamo una e due maglie alte nella catenella di separazione. 2 maglie alte 1 2 1 catenella nello stesso punto 2 maglie alte 1 2 prendiamo il filo sulla maglia alta una maglia alta ripetiamo l'inizio del, del motivo 3 catenelle 1 2 3 nel primo spazio di 3 catenelle un punto basso una due tre catenelle nel secondo spazio un punto basso 1 2 3 catenelle sulla prima maglia alta una maglia alta e nella v un punto V, con 2 maglie alte 1 2 una catenella e nello stesso punto 2 maglie alte 1 l'ultima maglia alta una maglia alta abbiamo terminato il secondo giro voltiamo il lavoro terzo giro del motivo lavoriamo i punti v insieme comunque lavoriamo questo giro e poi vi dico un'altra cosa quindi lavoriamo il punto v normalmente con maglia alta nel punto v due maglie alte una due una catenella e due maglie alte nello stesso punto una e due adesso una maglia alta sopra la maglia alta e adesso anche questo motivo qua sotto di archetti si ripete primo e secondo primo e secondo primo e secondo giro sempre cambieremo solo questo punto centrale qua dopo il punto V, solo questo punto centrale cambierà questo lato e dopo il punto v questo lato resteranno sempre lavorati allo stesso modo fino alla fine della lavorazione quindi 3 catenelle 1 2 3 ripetiamo il primo giro nell'archetto centrale una mezza maglia alta 3 catenelle 1 2 3 sulla prima maglia alta una maglia alta vedete è il motivo identico a quello che abbiamo lavorato nel primo giro. Lo lavoreremo sempre allo stesso modo. Nella V uguale, un punto V, due maglie alte, una catenella, nello stesso punto, due maglie alte, <ride> una, due. sopra la prima maglia alta questo è l'unico punto in cui io mi ricollegherò con voi vi mostrerò tutti i giri perché solo questo punto qua cambierà su tutta la nostra lavorazione quindi qua abbiamo maglia alta catenella maglia alta catenella maglia alta sulla prima maglia alta entriamo e lavoriamo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 sulla maglia alta centrale una mezza maglia alta entriamo una mezza maglia alta 3 catenelle: 1, 2, 3. Prendiamo il filo sulla seconda maglia alta. La maglia alta successiva, una maglia alta. E abbiamo fatto un altro aumento al centro. Adesso lavoriamo il motivo per come l'abbiamo lavorato sull'altro lato. Punto V nel punto V: quindi una, due maglie alte, una catenella e due maglie alte nello stesso punto. Una, due. Prendiamo il filo sulla maglia alta, una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3. Nello spazio centrale dove abbiamo quale 3 catenelle, punto basso, spazio centrale, nello spazio centrale una mezza maglia alta, 1, 2, 3 catenelle. Prendiamo il filo sulla maglia alta, una maglia alta. E adesso terminiamo, punto V. maglia alta maglia alta catenella maglia alta e maglia alta prendiamo il filo nella maglia alta una maglia alta ok abbiamo lavorato anche il terzo giro voltiamo il lavoro quarto giro ripetiamo maglia alta punto v catenella e due maglie alte nello stesso punto una e due. maglia alta sulla maglia alta adesso ripetiamo anziché il primo il secondo giro quindi 3 catenelle 1 2 3 nel primo archetto un punto basso 3 catenelle 1 2 3 nel secondo archetto un punto basso 3 catenelle 1 2 3 nella maglia alta una maglia alta un punto v quindi 2 maglie alte una catenella 2 maglie alte 1 e 2 quindi vedete questi due passaggi primo e secondo, primo e secondo, si lavorano sempre alla stessa maniera, quindi fino alla fine del punto V. Io mi ricollegherò adesso nei giri successivi con voi, lavoreremo solo il centro del motivo, perché anche su quest'altro lato, lavorando il, dopo aver lavorato il centro, il punto V e questo punto si lavorano sempre allo stesso modo, quindi lavoreremo dal giro successivo in poi, ci rivedremo sempre al centro del lavoro. Adesso facciamolo insieme, una maglia alta sopra alla maglia alta. Qua, dopo le due maglie alte, una, due, tre catenelle. Abbiamo il primo archetto, la mezza maglia alta, il secondo archetto e la maglia alta nel primo spazio, un punto basso. Stiamo lavorando il centro del motivo quello che sarà sempre ad, uh, dove aumenteremo sempre 3 catenelle nell'archetto successivo un punto basso 1 2 3 catenelle prendiamo il filo una maglia alta sulla maglia alta prendiamo il filo lavoriamo la v 1 2 maglie alte una catenella e due maglie alte nello stesso punto 1 e 2 prendiamo il filo sulla maglia alta una maglia alta e adesso ripetiamo il secondo giro questo qua di 3 catenelle 1 2 3 un punto basso 1 2 3 un punto basso 1 2 3 e terminiamo Maglia alta al centro delle due maglie alte: una e due maglie alte, una catenella, e nello stesso punto una e due maglie alte, una maglia alta <coughs> sopra la maglia alta. Facciamo anche il successivo insieme. Ricominciamo da capo. La fine la lavorate da sole, portiamo il lavoro e adesso lavoriamo 1 2 3 4 il quinto giro maglia alta sulla maglia alta punto v nel punto v maglia alta <coughs> sopra la maglia alta Adesso ripetiamo dove abbiamo la mezza maglia alta centrale. 1, 2, 3 catenelle. Prendiamo il filo. Nell'archetto centrale una mezza maglia alta. 1, 2, 3 catenelle. Prendiamo il filo sulla maglia alta, maglia alta e nel punto V, il punto V. E siamo nuovamente al centro del motivo. due maglie alte, una catenella. 2 maglie alte siamo al centro qua abbiamo la maglia alta sulla maglia alta una maglia alta adesso faremo un altro aumento di questi archetti qua quindi lavoriamo 3 catenelle 1 2 3 nel primo archetto quindi nel primo spazio un punto basso 1 2 3 catenelle nello spazio seguente un punto basso 1 2 3, nello spazio seguente un punto basso, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendiamo il filo nella maglia alta, una maglia alta nella V, un punto V, 1, 2, una catenella, prendiamo il filo e 2 maglie alte, 1 e 2, prendiamo il filo, maglia alta sopra la maglia alta e adesso ripetiamo i nostri archetti. 1 2 3 catenelle Nell nello spazio centrale un mezzo punto alto 1 2 3 sulla maglia alta una maglia alta nella v un punto v 1 filo incastrato 2 una catenella nello stesso punto 1 e 2 maglie alte una maglia alta sulla maglia alta quindi vedete che, tranne la parte centrale, <coughs> fino a poi a dove lavoreremo, gli scalfi. Questo pezzo qua e questo pezzo qua si lavorano sempre allo stesso modo. Quello che cambia è ehm, la parte centrale del lavoro, quindi questo punto qua. Adesso voltiamo il lavoro, lavorate fino al punto V, ci vediamo sulla maglia alta, sono al centro del lavoro. Lavoro sulla maglia alta, una maglia alta. Adesso andiamo a fare un altro aumento. 1, 2, 3 catenelle nell'archetto, un punto basso. 1, 2, 3 catenelle nell'archetto, un punto basso. 1, 2, 3 catenelle nell'archetto, un punto basso. 1, 2, 3 catenelle nell'archetto, un altro punto basso una, due, tre catenelle, nella maglia alta, una maglia alta terminiamo il giro per come si presenta nel giro sottostante ho terminato, ho voltato il lavoro adesso mm, ripetiamo il punto V, gli archetti con la mezza maglia alta al centro ci vediamo sopra a, um, al centro del lavoro quindi lavoriamo anche il secondo punto V questo è il centro, ci rivediamo terminato il punto V Prendiamo anche un marcapunto perché adesso inizieremo a lavorare il punto in cui cominceremo poi con la ripetizione identica del motivo quindi lavoriamo fino al centro e ci rivediamo sono al centro del lavoro allora andiamo a contare abbiamo lavorato 1 2 3 4 5 6 siamo um, alla lavorazione del settimo giro il settimo giro è quello che poi andremo a ripetere sempre per andare ad aumentare il nostro lavoro nella parte centrale. Quindi dal settimo giro saranno poi tutte ripetizioni. Facciamo una maglia alta sulla maglia alta. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nel primo archetto, qua nel primo spazio sottostante, che è questo, un punto basso. 1, 2. 3 catenelle nel secondo spazio un punto basso adesso nell'archetto centrale lavoreremo il primo punto v 3 catenelle una scusatemi 2 catenelle prendiamo il filo nell'archetto sottostante che è questo qua del centro vedete dove abbiamo la maglia alta centrale e la mezza maglia alta entriamo e lavoriamo una maglia alta una catenella nello stesso punto una maglia alta 2 catenelle 1 2 nell'archetto sottostante un punto basso 1 2 3 catenelle nello spazio successivo un punto basso 1 2 3 catenelle sulla maglia alta una maglia alta e adesso terminiamo il giro <clears throat> prima di procedere con, la te con terminare il giro prendiamo un marca punto e ci andiamo a segnare questo punto qua il centro delle due maglie alte perché è il punto in cui inizieranno poi le ripetizioni quindi io a un certo punto vi lascerò e sarà tutta una ripetizione da qui per tutti i motivi che adesso vi andrò a mostrare quindi prendiamo il nostro lavoro e terminiamo il nostro lato terminiamo voltiamo il lavoro e ci rivediamo esattamente al centro del motivo ho lavorato tutto l'inizio quindi ho svoltato il lavoro ho lavorato tutta la prima parte del motivo sono sulla maglia alta sulla maglia alta dopo la V lavoriamo la maglia alta 3 catenelle 1 2 e 3 nel primo spazio un punto basso 3 catenelle 1 2 e 3 nel secondo spazio un punto basso adesso ho le due catenelle e la prima V del centro. Lavoro una, due, tre catenelle nel centro della V due maglie alte, una due una catenella, rientro nella V due maglie alte. Una due nello stesso punto E abbiamo fatto un altro aumento 3 catenelle terminiamo 1 2 3 lavoriamo specchiato a questo lato nel primo archetto di 3 catenelle questo qua perché qua abbiamo le due catenelle e la maglia alta quindi questo spazio lo saltiamo al centro un punto basso 1 2 3 catenelle nello spazio successivo un punto basso 1 2 3 sopra la maglia alta la maglia alta e adesso terminiamo punto v archetti da 3 punto basso 3 punto basso 3 maglia alta e punto v voltiamo ci ritroviamo sulla maglia alta ho lavorato il punto v devo lavorare il centro quindi prendo il filo lavoro la maglia alta sulla maglia alta 3 catenelle 1 2 e 3 Qua ho le 3 catenelle e il punto basso nelle 3 catenelle seguenti un punto basso 1 2 3 catenelle qua ho il punto v non lavoro al centro ma lavoro sulle maglie alte nella prima maglia alta una maglia alta nella seconda maglia alta una maglia alta 2 catenelle prendo il filo sopra alla maglia alta seguente una maglia alta sopra la maglia seguente una maglia alta 1-2 3 catenelle questo spazio lo saltiamo al nel foro centrale un punto basso una due tre prendiamo il filo abbiamo punto basso e 3 catenelle nella prima maglia alta una maglia alta ok adesso terminiamo il giro voltiamo il lavoro ci ritroviamo sulla maglia alta sono di nuovo al centro, lavoro la maglia alta sulla maglia alta, adesso di nuovo 1, 2, 3 catenelle. Nel primo archetto di 3 catenelle un punto basso, 1, 2, 3 catenelle. Nell'arco successivo un punto basso, 1, 2, 3 catenelle. Prendo il filo, nella prima maglia alta una maglia alta, nella maglia alta seguente una maglia alta. Adesso lavoro una. 2 3 catenelle al centro dove ho le due catenelle di separazione entro e lavoro un mezzo punto alto e vado a fare nuovamente un aumento 1 2 3 sulla maglia alta una maglia alta sulla maglia alta successiva una maglia alta 1 2 tre catenelle nel primo spazio un punto basso 1 2 3. nello spazio successivo un punto basso pardon di nuovo 3 catenelle 1 2 3 sulla maglia alta una maglia alta abbiamo fatto un ulteriore aumento adesso terminiamo il giro ci vediamo terminiamo voltiamo indietro ci vediamo sopra la maglia alta ho lavorato tutto il lato ho voltato il lavoro sono tornata indietro ho ripetuto il motivo sono sulla maglia alta 3 catenelle 1 2 e 3 faremo un altro aumento prendiamo il filo eh, no scusatemi mh, 3 catenelle qua abbiamo il primo archetto sottostante lo saltiamo saltiamo il punto basso al centro un punto basso 1 2 3 qua abbiamo il punto basso nel motivo successivo lo saltiamo nella prima maglia alta una maglia alta nella successiva una maglia alta 1, 2, 3 catenelle. Qua abbiamo 3 catenelle, mezzo punto alto, 3 catenelle. Nelle prime 3 catenelle, un punto basso, 3 catenelle. Saltiamo la mezza maglia alta, nelle 3 catenelle, un punto basso, 3 catenelle. 1, 2, 3. Prendiamo il filo sulla maglia alta, una maglia alta, sulla maglia alta, una maglia alta terminiamo 3 catenelle abbiamo l'archetto il punto abbiamo le 3 catenelle il punto basso nell'archetto centrale un punto basso 1 2 3 prendiamo il filo saltiamo il punto basso le 3 catenelle nella maglia alta una maglia alta adesso terminiamo il giro voltiamo il lavoro ci rivediamo sulla maglia alta sono di nuovo al centro ho lavorato tutta la parte laterale sono sopra la maglia alta ok lavoriamo un altro aumento 1 2 3 catenelle Qua abbiamo le 3 catenelle il punto basso nelle 3 catenelle un punto basso 1 2 3 catenelle punto basso 3 catenelle un punto basso nelle 3 catenelle 1 2 3 catenelle prendiamo il filo Qua abbiamo le prime maglie alte, nella prima maglia alta una maglia alta, nella maglia alta successiva una maglia alta, una, due, tre catenelle. Qua ehm, abbiamo le 3 catenelle, il punto basso, nelle tre catenelle un punto basso, una, due e tre nelle 3 catenelle successive siamo al centro del lavoro un punto basso 1 2 3 nelle 3 catenelle successive un punto basso 1 2 3 nella maglia alta una maglia alta nella maglia alta una maglia alta terminiamo e lavoriamo come abbiamo fatto sull'altra parte 3 catenelle un punto basso nelle prime tre catenelle: 1, 2, 3. Un punto basso al centro, dove abbiamo l'archetto al centro con le due maglie basse: 1, 2, <coughs> 3. Siamo la maglia alta, pardon. Una maglia alta sulla maglia alta. Ok, adesso andiamo a ripetere i nostri punti. V, quindi lavoriamo il punto V al centro della V, la maglia alta e terminiamo il giro. Terminiamo il giro e ci rivediamo perché a questo punto io ho sospeso per lo scalfo quindi ho sganciato il filo e ho ripetuto una parte identica arrivo in fondo e mi ricollego con voi ho terminato il giro quindi sono arrivata alla fine di questo giro che abbiamo lavorato insieme e non sono tornata indietro perché? perché adesso vi mostrerò come replicare quello che abbiamo lavorato dall'inizio della spallina fino a questo punto qua per la parte posteriore quindi per l'altro lato dopodiché prima di procedere uniremo i due lati insieme sull'estremità e realizzeremo il lavoro a circonferenza chiusa quindi proseguiremo verso il basso sempre lavorando in tondo quindi adesso vi mostro come riprendere questo lavoro per la parte posteriore ma lavorandolo già unito alle nostre maglie alte iniziali io sotto ho già l'altra parte del mio lavoro che è perfettamente unito vi mostro come ci si aggancia come si ricomincia la spallina e poi dovete riprendere il tutorial da dove uniamo con le catenelle e lavorare tutti questi 12 giri Terminati i giri vi fermate e vi ricollego per mostrarvi come agganciare le due parti Quello che adesso vi mostrerò è come lavorare la parte posteriore, che si lavora allo stesso modo, ma la strisciolina la lavoreremo agganciata al giro di maglie basse, quindi io adesso mi riaggancio, lavorerò una strisciolina per 11 motivi e la seconda per 11 motivi, e mi ricollegherò con voi e vi mostrerò come andare ad unire i due lati. La prima si lavora singolarmente, quella per la schiena si lavora agganciata qua, però non cambia niente, quindi il punto è sempre il solito. Adesso per lavorare la parte della schiena prendiamo la strisciolina iniziale, una delle due, ci agganciamo nella prima maglia alta, quindi una, due e tre, e agganciamo il nostro filo sulla catenella della maglia. Si lavora tutto allo stesso modo ma lo lavoreremo, lo lavoreremo già unito in modo da non dover fare cuciture poi sulla spallina. Ok, maglia bassa e 2 catenelle ripetiamo le 6 maglie alte quindi dentro ad ogni catenella dove abbiamo il corrispettivo punto della maglia alta lavoriamo una maglia alta per un totale di 6 maglie alte 3 4 5 e 6 Voltiamo adesso il nostro lavoro e cominciamo a lavorare il secondo giro, quello del motivo, una maglia bassa nella maglia alta e due catenelle, una e due. Prendiamo il filo, saltiamo una maglia nella seconda, due maglie alte nello stesso punto, una e due, una catenella, nella maglia seguente due maglie alte, una e due nell'ultima nell maglia alta una maglia alta ricominciamo adesso con questo punto qua quindi di nuovo voltiamo <coughs> maglia bassa nella maglia alta più 2 catenelle prendiamo il filo al centro della v 2 maglie alte una 2 una catenella nello stesso punto 2 maglie alte Ripetiamo quello che abbiamo fatto per le striscioline iniziali, però le lavoreremo già unite alla spalla, non cambia assolutamente niente. Ripetiamo per gli stessi motivi lavorati per la parte frontale. Lavorato l'undicesimo giro della strisciolina per la parte eh, posteriore, o comunque frontale perché tanto sono identici, possiamo sganciare il filo, quindi facciamo una catenella finale e tagliamo il filo. questo lo riprenderemo poi lavorata anche la successiva spallina quindi prendiamo il filo vi mostro come ci si riaggancia la stessa cosa che abbiamo fatto di qua e ne lavoriamo un'altra identica di 11 giri quindi 11 volte il motivo più il giro di maglie alte entriamo nella catenella fermiamo il filo io lavoro una catenella e rientro una maglia bassa senza fare nodini preferisco agganciarli così quindi maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 filo sull'uncinetto sopra ad ogni maglia alta sottostante nelle catenelle di base una maglia alta per un totale di 6 maglie alte come abbiamo fatto per l'altra strisciolina ma ripetiamolo insieme tanto comunque anch'io lo devo fare ok adesso iniziamo col motivo portiamo il lavoro nella maglia alta punto basso 1 2 catenelle, prendiamo il filo, saltiamo una maglia nella successiva, maglia alta, nello stesso punto, maglia alta, una catenella, prendiamo il filo nella maglia alta successiva, maglia alta e nello stesso punto, un'altra maglia alta. Prendiamo il filo nell'ultima maglia alta, quindi ne saltiamo una nella successiva che è l'ultima del giro, una maglia alta. Portiamo il lavoro, maglia bassa, 2 catenelle prendiamo il filo nella v maglia alta maglia alta catenella e nello stesso punto maglia alta e maglia alta una maglia alta sull'ultima maglia alta ok questo è l'inizio anche dell'altra spallina lavoriamo il motivo 11 volte senza tagliare il filo ci agganceremo su quest'altro lato lavorati tutti e due i lati dell'altra parte adesso andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto per la parte frontale quindi andiamo a ripetere un motivo in più dove abbiamo il filo agganciato le catenelle ci riagganciamo su questo lato quindi voltiamo il lavoro e facciamo il nostro punto normalmente quindi continuiamo con un punto in più su una strisciolina lavoriamo il dodicesimo giro lavoriamo la maglia alta prendiamo il filo nella v normalmente lavoriamo maglia alta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 anche queste due striscioline tenendo chiaramente il lavoro ben dritto in questo modo andiamo a ripetere il lavoro così come lo abbiamo fatto da questo punto qua lavoriamo esattamente gli stessi giri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 giri del motivo e poi andremo ad agganciare questi due lati che, de che determinano il nostro scalfo se volete proseguire perché per voi la misura non è sufficiente il giro che vi farò vedere quando agganceremo gli scalfi, lavoratelo in più prima di andare ad unire quindi lavorate due, le due parti con un giro in più non troppi altrimenti vi viene uno sbraccio veramente ampio però questo è a gusto vostro quindi adesso cominciamo con la lavorazione così come l'abbiamo fatta sull'altro lato riprendete il tutorial e lavorate i 12 giri nello stesso identico modo ci vediamo terminato il dodicesimo giro lavorate entrambe le parti adesso le andiamo ad unire a circonferenza quindi le sovrapponiamo chiaramente il nostro lavoro deve essere ben steso soprattutto qua nella parte delle spalle abbiamo terminato sul dodicesimo giro adesso iniziamo il giro successivo come facciamo prendiamo l'altro lato Qua dove abbiamo la prima maglia alta andiamo a chiudere il giro a cerchio e cominceremo da qua e lavoreremo sempre a circonferenza Chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella prima maglia alta adesso ricominciamo il lavoro una catenella una maglia bassa nella maglia alta dove abbiamo chiuso a cerchio questo è l'inizio del nostro giro una due catenelle in più lavoriamo il punto b e tutti gli altri punti ci vediamo al centro del lavoro Qua dove abbiamo eh, l'ultimo punto via è la maglia alta. Quindi questo adesso lo ripetiamo nello stesso identico modo di tutti gli altri giri. Arrivo al centro e mi ricollego con voi. Sono sopra alla maglia alta. Fuoco. ok, Sono sopra la maglia alta, quindi ho lavorato l'inizio del motivo. Adesso lavoriamo l'ultimo giro del centro prima di ricominciare con questo giro qua dove abbiamo il marcapunto, ma ne lavoreremo un altro insieme così in modo da mostrarvi bene come si fanno questi aumenti. Allora lavoriamo 3 catenelle. Scusate. Una, due e tre. Prendiamo il filo. Uh, allora, perdonatemi. Allora, questo, questi punti qua si lavorano alternati adesso come questi punti qua. Facciamoli insieme però. 3 catenelle, mi sono un attimo confusa anch'io. Prendiamo il filo al centro dell'archetto lavoriamo un mezzo punto alto 3 catenelle 1 2 3 prendiamo il filo sulla maglia alta entriamo lavoriamo maglia alta sulla maglia alta successiva maglia alta adesso lavoriamo negli archetti 3 catenelle 1 2 3 qua abbiamo le prime 3 catenelle il punto basso nelle prime 3 catenelle un punto basso 1 2 3 nelle successive 3 catenelle un punto basso 1 2 e 3 di nuovo nelle successive 3 catenelle un altro punto basso e questo sarà il nostro archetto centrale del prossimo giro 3 catenelle 1 2 3 nell'ultimo archetto un punto basso 3 catenelle 1 2 3 sulla prima maglia alta una maglia alta sulla maglia alta successiva una maglia alta e adesso ripetiamo questi giri adesso si lavoreranno sempre allo stesso modo come questi qua alternati uno con una mezza maglia alta al centro e uno con le 3 catenelle 1 2 3 3 quindi in questo giro inizieremo a lavorare la mezza maglia alta al centro negli altri giri abbiamo fatto maglia bassa da ora in poi sempre mezza maglia alta quando abbiamo 3 catenelle l'archetto centrale con una mezza maglia alta 3 catenelle e sulla maglia alta una maglia alta nel giro successivo invece dovremo lavorare le 3 catenelle un punto basso 3 catenelle un punto basso 3 catenelle e le maglie alte quindi eh, continuiamo fino alla fine di questo lato facciamolo insieme che dobbiamo agganciarci comunque a circonferenza nella v maglia alta maglia alta una catenella e due maglie alte nello stesso punto quindi ripetiamo il nostro motivo prendiamo il filo sulla maglia alta una maglia alta una due tre catenelle prendiamo il filo nell'archetto centrale un mezzo punto alto una due tre catenelle prendiamo il filo sulla maglia alta una maglia alta adesso lavoriamo la V nelle due catenelle punto alto punto alto catenella e di nuovo nello stesso punto punto alto e punto alto sulla maglia alta finale una maglia alta l'altro lato attenzione a non torcere il lavoro quindi stendiamolo perché adesso dobbiamo unire anche questo lato qua a circonferenza quindi i due lati in questo modo devono combaciare non torgete il lavoro quindi non agganciatelo magari ecco così perché altrimenti poi non torna più la lavorazione quindi lavoro dritto uniamolo per bene così prendiamo la prima maglia alta Sull'altro lato prendiamo il filo nella maglia alta. Una maglia alta prendiamo il filo e adesso procediamo. Nella V2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte una due. Prendiamo il filo nella maglia alta, una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Qua abbiamo le maglie alte, punto basso e l'archetto centrale, nel centro un mezzo punto alto, 1, 2 e 3. Prendiamo il filo nella maglia alta, una maglia alta. Il lavoro chiaramente si lavora uguale sia davanti che dietro, quindi rifaremo lo stesso punto. Prendiamo il filo, qua abbiamo il punto V nella catenella lavoriamo maglia alta maglia alta catenella e due maglie alte una e due prendiamo il filo una maglia alta sopra la maglia alta una due tre catenelle questo lo lavoriamo da ora in poi, vi ho detto sempre allo stesso modo del primo punto, nell'archetto centrale un mezzo punto alto, una, due, tre, prendiamo il filo, sulla prima maglia alta una maglia alta, sulla seconda maglia alta una maglia alta, 3 catenelle, una, due, tre, un punto basso nel primo spazio di 3 catenelle, punto basso, quindi abbiamo maglia alta, 3 catenelle, nelle 3 catenelle un punto basso. Una, due tre nel secondo foro un punto basso una due e tre nel successivo un altro punto basso una due tre nel successivo un punto basso 1 2 e 3 sulla maglia alta una maglia alta sulla maglia alta un'altra maglia alta una due 3 catenelle, prendiamo il filo nell'archetto centrale. Un mezzo punto alto. Una, due, tre. Prendiamo il filo sulla prima maglia alta. Una maglia alta. Una, due, no, scusate, una maglia alta. Nella V, perdonatemi, due maglie alte. Una catenella e due maglie alte. Una. 2 sulla maglia alta una maglia alta siamo alla fine 1 2 3 catenelle un mezzo punto alto al centro dell'archetto 1 2 3 una maglia alta sulla maglia alta e un punto v nel punto v 1 2 3 una catenella nello stesso punto 1 2 una maglia alta sulla maglia alta la prima maglia alta 1 2 3 una maglia bassissima ok abbiamo appena unito il nostro lavoro a circonferenza quindi quello che adesso vi mostrerò per la parte eh, che lavoreremo ora nella parte centrale Fate tutto il giro, va ripetuto anche nella parte posteriore, nello stesso modo. Quindi ehm, adesso facciamo i, i giri successivi fino a metteremo un altro marcapunto perché ricominceremo con la lavorazione qua al centro e va ripetuto tutto questo giro. Questi laterali e questi laterali si lavoreranno sempre allo stesso modo, ma man mano che andiamo ad aumentare, da questo giro qua è tutta una ripetizione fino alla lunghezza. Lavoriamo in un altro pezzo insieme e poi quando ritorniamo alle due maglie alte centrali è tutta una ripetizione quindi continuiamo adesso da dove sono arrivo al motivo centrale quindi dove ho le prime maglie alte chiudo un pochino meglio ok allora 1 2 3 catenelle nel punto v la v 2 maglie alte una catenella 2 maglie alte 1 2 prendiamo il filo nella maglia alta maglia alta 1 2 3 nel primo archetto un punto basso 1 2 e 3 nel successivo un punto basso 1 2 3 catenelle nella maglia alta la maglia alta Vila, punto V: una catenella e di nuovo un punto 1 e 2. Qui è tutto uguale. Una maglia alta sopra la maglia alta. Ok, siamo 3 um, catenelle nel primo spazio, un punto basso. Come abbiamo fatto di qua, uguale 3 catenelle nel secondo spazio, un punto basso. 1-2-3, sulla maglia alta, una maglia alta, sulla maglia alta, successiva una maglia alta adesso ricominceremo con il punto vi al centro. Quindi su questo archetto, qua 1, 2, sul terzo, 1, 2 e continuiamo. Allora, 3 catenelle: 1-2-3, stiamo adesso ripetendo questo giro qua, quello precedente al marcapunto quindi. Adesso lavoreremo questo, dove abbiamo il marcapunto lo andiamo a ripetere in questo punto qua. 3 catenelle. Nel primo um, archetto qua che abbiamo entriamo e lavoriamo un punto basso. 1, 2, 3. Nel secondo un punto basso. 1, 2, 2 catenelle. Prendiamo il filo nell'archetto centrale, maglia alta catenella maglia alta 2 catenelle punto basso 3 catenelle 1 2 3 punto basso 3 catenelle 1 2 3 maglia alta maglia alta questo è esattamente il settimo giro che abbiamo lavorato per la parte superiore se andiamo a contare dalle catenelle siamo esattamente a si vede 1 2 3 4 5 sul quinto giro scusatemi 1 2 3 4 sul quinto giro del lavoro considerandolo dalle catenelle di avvio quindi è vero che abbiamo lavorato un giro in più qua con questo motivo ma dalle catenelle stiamo lavorando 1 2 3 4 il quinto giro del lavoro quindi continuiamo facciamo insieme allora abbiamo lavorato le due maglie alte 1 2 3 catenelle un punto basso nell'archetto 1 2 3 un punto basso nel successivo una due tre una maglia alta sulla maglia alta un punto vi nel punto vi due maglie alte una catenella due maglie alte una due una maglia alta sulla maglia alta una due tre un punto basso nel primo spazio 3 catenelle 1 2 3 un punto basso nel secondo spazio 1 2 3 catenelle una maglia alta sopra la maglia alta un punto v nel punto v una due maglie alte una catenella 2 maglie alte 1 e 2 siamo alla fine del lato lavoriamo la maglia alta sulla maglia alta e poi abbiamo il punto di unione del nostro lavoro una maglia alta sopra alla maglia alta dell'altro lato io queste due maglie alte qua eh, volendo le posso anche andare a chiudere insieme e poi lavorarne una sola questo vedete voi se volete diminuire oppure proseguire così una v nel punto B e ricominciamo con la lavorazione di questo lato nello stesso identico modo in cui abbiamo lavorato insieme quest'altro lato qua Arriviamo alla fine del giro, alla fine del giro ricominciamo il giro insieme. Nella parte centrale ripetete ehm, l'aumento andando a realizzare il punto V, come su questo giro qua, quindi lavorerete le due maglie alte, punto basso nel primo arco, 3 catenelle, punto basso, 2 catenelle, maglia alta, catenella, maglia alta, 2 catenelle, punto basso, 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle, maglie alte. Ci vediamo alla fine del giro, adesso questa è tutta una ripetizione sono alla fine del giro, un punto bassissimo nella prima maglia alta iniziale, di nuovo 3 catenelle, sono la prima maglia alta, una V nella V, una, due maglie alte, catenella e due maglie alte, vado un pochino più veloce perché questa è tutta una ripetizione, quindi vi riaccompagno fino al centro solo per questi giri, poi dovete lavorarlo da sole, quindi preferisco accompagnarvi adesso, 3 catenelle al centro, mezza maglia alta, catenelle maglia alta sulla maglia alta punto v nel punto v una due maglie alte una catenella nello stesso punto due maglie alte una e due ok siamo al centro del lavoro prendo il filo maglia alta adesso siamo al motivo centrale prima di continuare prendiamo un marca punto e ci andiamo a segnare la v al centro quindi come abbiamo fatto all'inizio del lavoro eh, scusate prendiamo un marca punto dove abbiamo lavorato qua le due catenelle maglia alta catenella maglia alta prendiamo il marca punto e ci segniamo questo giro qua perché è il centro del nostro lavoro perché magari adesso ci possiamo confondere ora queste si lavorano sempre a ripetizione quindi 3 catenelle come per la parte iniziale mezza maglia alta al centro 3 catenelle sulla prima maglia alta una maglia alta sulla maglia alta seguente una maglia alta ora lavoriamo il centro del lavoro una due e tre nel primo spazio eh, che è questo qua delle prime 3 catenelle un punto basso 1 e 3. Nel secondo un punto basso. 1 2 e 3. Qua sotto abbiamo le due catenelle le saltiamo al centro della V dove abbiamo il marcapunto, maglia alta, maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta. abbiamo eh, di nuovo lavorato il punto v con le due maglie alte adesso terminiamo il lato 3 catenelle e ripetiamo nell'archetto centrale un punto basso 3 catenelle nell'archetto successivo un punto basso 3 catenelle maglia alta sulla maglia alta maglia alta sulla seconda maglia alta ok ora terminiamo insieme 3 catenelle al centro una mezza maglia alta 3 catenelle sulla prima maglia alta una maglia alta e nella v il punto v 1 2 catenella maglia alta maglia alta prendiamo il filo nella maglia alta la maglia alta una due tre mezzo punto alto al centro 3 catenelle saltiamo le catenelle nella maglia alta la maglia alta e siamo alla fine del, del nostro lato nella v maglia alta maglia alta catenella maglia alta e maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta allora io voglio fare una diminuzione queste maglie alte ne voglio lavorare una soltanto quindi esco da due prendo il filo nella maglia alta seguente prendo il filo esco da due chiudo tutto insieme di modo che dal giro successivo ho solo una maglia alta da lavorare quindi voglio fare questa eh, diminuzione qua prendo il filo lavoro la B non è necessaria potete continuare a lavorare anche la doppia maglia alta eh. io lo farò per la mia misura catenelle allora maglia alta maglia alta della v nella maglia alta successiva un'altra maglia alta ok siamo sull'altro lato quindi quando arriviamo qua dove abbiamo il corrispettivo dove abbiamo sopra il marcapunto, se volete ne mettete un altro qua ripetiamo il centro come abbiamo appena lavorato finisco il giro facciamo insieme anche il giro successivo ci vediamo alla fine del giro sono alla fine del lato, vi mostro come fare la diminuzione anche in chiusura. Una mezza maglia alta sull'ultima maglia alta, nella terza catenella entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo tutto insieme. Quindi abbiamo unito anche qua le maglie alte. Giro successivo, 3 catenelle. Lavoriamo tutto il punto e ci rivediamo sul centro del motivo. Quindi io adesso procedo e vi mostrerò come si lavora il centro, tanto abbiamo capito che qua è tutta una ripetizione. Ok? Ci vediamo al centro. Sono al centro del lavoro, ho lavorato le due maglie alte, le ho già lavorate, quindi qua ho il centro dove ho la V, lavoriamo le catenelle che qua che cambia il punto. Quindi facciamo una, due, tre catenelle. Nel primo spazio dove abbiamo le 3 catenelle ehm, lo saltiamo, la maglia bassa la saltiamo, nel secondo punto lavoriamo un mezzo punto alto. Quindi due maglie alte. 3 catenelle, saltiamo il primo spazio, la maglia bassa, qua dove abbiamo il successivo punto di 3 catenelle, un mezzo punto alto. 1, 2, 3, prendiamo il filo, abbiamo le 3 catenelle e la V, saltiamo le 3 catenelle nella prima maglia alta, entriamo una maglia alta, nella seconda una maglia alta, quindi non nella V ma lavoriamo sopra le maglie alte. Iniziamo a dividere come abbiamo fatto in questo punto qua maglia alta sopra la maglia alta maglia alta sopra la maglia alta una due catenelle prendiamo il filo andiamo nella maglia alta seguente maglia alta maglia alta vedete stiamo ripetendo quello che abbiamo lavorato nei giri precedenti quindi esattamente qua abbiamo la prima v la seconda questa è la terza v 3 catenelle 1 2 3. questo lo saltiamo nel centro un mezzo punto alto 1 2 3 la maglia bassa la saltiamo saltiamo le 3 catenelle nella prima maglia alta una maglia alta nella seconda maglia alta una maglia alta adesso terminiamo il giro 1 2 3 catenelle un punto basso 3 catenelle un punto basso 3 catenelle e la maglia alta sopra la maglia alta continuiamo lavoriamo tutto il lato anche il lato posteriore quindi lo lavoriamo al centro allo stesso modo e ci rivediamo alla fine del giro terminato il giro ho chiuso con una maglia bassissima nell'unica maglia alta che ho iniziale perché qua ho fatto la diminuzione adesso 3 catenelle 1 2 3 e ricominciamo ci rivediamo sul centro del giro quindi sulle due maglie alte prima del lavoro centrale Procedo, altrimenti diventa veramente lunghissimo questo tutorial questa è tutta una ripetizione e ci vediamo qua sulle due maglie alte dopo l'appunto v su queste qua sono sopra le due maglie alte lavoriamo di nuovo il centro del punto 1 2 3 catenelle nel primo spazio di 3 catenelle un punto basso 1 2 e 3 ma mezza maglia alta la saltiamo nel secondo punto, un punto basso, una due tre, anzi, due, su questo giro, prendiamo il filo, sulla prima maglia alta, una maglia alta, sulla successiva, una maglia alta, una, due, tre catenelle, un punto basso al centro delle tre delle due catenelle sottostanti, una, due, tre, maglia alta, sopra la maglia alta, una. 2 niente di diverso da quello che abbiamo già lavorato su questo punto qua però vedete che stiamo di nuovo formando queste maglie alte che si vanno ad allargare lavoriamo tutti questi giri al centro ripeteremo una V e quindi ricominceremo poi a lavorare queste allo stesso modo di queste nel centro ad avere questi aumenti 3 catenelle 1, 2 e 3. Un punto basso nel primo spazio 3 catenelle un punto basso nello spazio seguente 3 catenelle e 2 maglie alte anzi perdonatemi scusatemi qua 2 catenelle scusatemi ho fatto confusione quindi 2 maglie alte 2 catenelle 1 e 2 punto basso 1 2 3 punto basso 1 2 3 maglia alta e maglia alta vedete che stiamo ricominciando a lavorare questo punto centrale nello stesso modo in cui lavoriamo questo e questo quindi arriviamo alla fine del giro lavoriamo l'altro lato nello stesso modo e lavoriamo il centro del giro successivo terminato il giro ho chiuso con una maglia bassissima adesso lavoro tutto il punto e ci rivediamo sulle due maglie alte precedenti al centro sono sopra le due maglie alte, adesso facciamo un altro aumento, 1 2 3 catenelle. Qua ripetiamo, abbiamo i tre archetti in quello centrale, un mezzo punto alto, una, due e tre. Prendiamo il filo sulla prima maglia alta, una maglia alta, siamo sul centro del lavoro, sulla maglia alta seguente una maglia alta e adesso facciamo l'aumento, 3 catenelle, una, due. 3 nel primo spazio un punto basso 1 2 3 nello spazio successivo un punto basso 1 2 3 maglia alta maglia alta. Ok, adesso ripetiamo. Arriviamo alla fine di questo di questa parte. Lavoriamo la successiva con il centro allo stesso modo. Chiudiamo ci rivediamo sul giro successivo mi ricollego sopra le maglie alte quindi faccio tutto il giro chiudo il giro sulla maglia alta inizio quello successivo ci rivediamo su questo punto qua eccomi di nuovo sono al centro del motivo sono sopra le due maglie alte del centro quindi non queste qua ma sono già al centro del lavoro qui è tutta una ripetizione lavoriamo le due maglie alte facciamo un altro aumento una, due, tre catenelle nel primo archetto un punto basso 1 2 3 nell'archetto successivo un punto basso 1 2 3 nell'archetto ultimo un punto basso abbiamo aumentato quindi abbiamo lavorato ehm, questi archetti in più 1 2 3 1 2 3 catenelle lavoriamo anche l'ultimo una maglia alta sulla maglia alta una maglia alta sull'altra maglia alta e adesso terminiamo catenelle e ripetiamo tutto il nostro motivo fino a congiungerci con la fine del giro alla fine del giro lavoriamo l'inizio quindi eh, lavoriamo i nostri gruppi qua 1 2 3 ci vediamo su queste maglie alte qua lavoriamo insieme il centro del punto sono di nuovo al centro lavoriamo anche questo ultimo giro insieme 1 2 3 catenelle dopo le due maglie alte centrali un punto basso nel primo archetto di 3 catenelle 1 2 e 3 un punto basso al centro dell'archetto 1 2 e 3 questo è l'ultimo giro prima di iniziare poi quello con la v centrale che sarà il centro di un nuovo punto di un nuovo motivo che va ad aumentare un punto basso 1 2 3 e 2 maglie alte 1 2 quindi su questo punto, qua su questo archetto: ne abbiamo lavorati 1, 2, 3, 4 e 5. Sul terzo, nel giro successivo andremo a ripetere la maglia alta, la catenella, la maglia alta è tutta una ripetizione. Quindi, io adesso abbiamo già ripetuto per due volte il punto. Perché se vedete, qua abbiamo già ripetuto per la seconda volta. Questa è la prima questa è la seconda adesso iniziamo la terza ma vedete che è tutta una ripetizione quindi io um, la finisco il giro facciamo insieme l'inizio della v e poi vi lascio vi lascio anche lo schema è tutta una ripetizione di questo punto centrale qua e piano piano che aumentiamo questi laterali si lavorano tutti allo stesso modo quindi arrivo in fondo mi ricollego sulle maglie alte facciamo la v iniziale e poi è tutta una ripetizione ho ricominciato il giro, ho lavorato tutto il punto, sono di nuovo al centro. Adesso iniziamo a lavorare la prima V, quindi 1 2 3 catenelle. Nel centro lavoreremo il nuovo punto. Quindi nel primo spazio che abbiamo di 3 catenelle punto basso, un punto basso. <coughs> Scusate. 1 2 e 3 catenelle. Nello spazio seguente un punto basso, 1 2 catenelle, nell'archetto centrale maglia alta catenella e maglia alta marca punto e ci segniamo l'inizio del nuovo motivo quindi mettiamo un marca punto qua in modo da riconoscere anche il centro perché magari poi dopo un po di lavorazione si perde il punto centrale possibile con tutte queste catenelle 1 2 catenelle nell'archetto sottostante un punto basso 1 2 e 3 Nell'archetto, un punto basso, una, due e tre, maglia alta sulla maglia alta e maglia alta sulla maglia alta, e terminiamo il nostro giro. Quindi, di nuovo, questa è la terza volta che lavoriamo il punto quindi ne abbiamo lavorati due insieme, uno dove abbiamo fatto lo scalfo e uno dove invece abbiamo proseguito giù ehm, a dritto per la lunghezza, adesso il nostro lavoro è tutta una ripetizione di questo motivo qua, potete lavorare un top corto, potete lavorare un top più lungo, potete fare un vestitino, un copricostume, una blusa, quello che volete, andando sempre a ripetere il motivo centrale come l'abbiamo lavorato in questo punto qui, in questo punto qui e adesso da qui. Di nuovo una ripetizione. mano a mano che questo lavoro procede va sempre ad aumentare. Quindi, non, non mi chiedete se è possibile non fare gli aumenti, perché è proprio il punto che è strutturato in questo modo: il punto va ad aumentare. Quindi, ogni motivo in più che andate a ripetere, il punto aumenterà noi ci vediamo alla fine del lavoro quindi mi ricollegherò con voi quando avrò terminato di lavorare in lunghezza per quello che desidero e magari riprenderemo eventualmente la fine con un giro di maglie basse adesso vediamo comunque io mi ricollego con voi dopo aver raggiunto la lunghezza vi do la mia misura quanti giri ho lavorato ma adesso vi lascio lo schema è tutta una ripetizione a più tardi Eccomi qua, ho appena terminato di lavorare il mio progetto, ho terminato i 200 grammi, quindi non sono andata oltre con la lavorazione, questi 50 grammi qua eh, li utilizzerò, li voglio utilizzare per fare un, uh, un top a fascia da portare anche volendo come uh, parte superiore di un bikini, però ho lavorato con il ferro, adesso vedrò se riuscirò a registrare anche il tutorial di questo, proprio da portare sotto um, a questa canotta. Io ho lavorato in totale come numero di eh, motivi questo qua l'ho iniziato ma non l'ho terminato l'ultimo ho lavorato 1 2 3 giri um, in totale quindi ho lavorato completi 1 2 3 4 5 e poi il primo qua che è sullo scollo 6 aumenti totali quindi dallo scollo fino alla fine più questo qua che l'ho lavorato solo per metà l'ultimo non ho fatto il bordo di maglie basse ho preferito riprendere solamente la spalla nella parte esterna del lavoro andando a realizzare delle maglie basse in questo giro di maglie basse ho cercato anche di stringere un po lo scalfo perché per me è abbastanza ampio quindi ho cercato di lavorare da questo punto qua in poi le maglie saltando una maglia alta per intero e lavorando un'altra maglia alta in modo da dare un po una una parte un pochino meno ampia alla lavorazione da stringere un po la parte dello scarfo ok questo è il progetto terminato il filato eccellente davvero un'ottima resa 200 grammi di filato come avete visto la canotta è molto lunga è molto grande molto ampia quindi va a coprire perfettamente una small una media e volendo anche una taglia large per realizzare una taglia large magari vi consiglio di lavorare con un uncinetto da 4 mm come detto nella, nella specifica dei materiali vi ripeto, con questi 50 grammi probabilmente lavorerò questo top da mettere sotto. Il filato è esclusivo della merceria un filo di Passione, quindi questo filato qua, il basic cotton, se vi interessa, lo trovate nelle info di questo tutorial esclusivamente sul sito online www.unfilodipassione.it Io spero che la ragazza che mi ha chiesto questo progetto sia soddisfatta, che voglia realizzarlo e che presto mi posti le foto nel gruppo. Invito anche voi a seguirmi sul mio canale ma anche nel mio gruppo Facebook, e vi mando un baso grande e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao a tutti, a presto! you <phone rings>